Zen in the City ha una sezione speciale dedicata agli esercizi di meditazione. Ci sono centinaia di esercizi, suddivisi in 33 categorie, per aiutarti a trovare quello che fa per te. Puoi anche effettuare una ricerca più precisa, scegliendo un tema specifico. Oppure scegliere per autore, selezionando uno dei grandi maestri che hanno ideato gli esercizi. Scegliendo una categoria, ad esempio Gratitudine, avrai a disposizione esercizi ideati dagli autori più vari. Per illustrare gli esercizi, abbiamo scelto opere dei più grandi artisti di tutti i tempi, creando accostamenti che si offrono al tuo sguardo come tanti koan dello Zen. Ciascun esercizio è descritto in ogni dettaglio e ti dà anche la possibilità di continuare l'esplorazione per categoria, per tema o per autore. Proviamo per autore. Tutti gli esercizi ideati da questo autore rimarranno a tua disposizione per eventuali approfondimenti. E se hai trovato utile un esercizio, non dimenticare salvarlo tra i tuoi preferiti, possibilmente in una cartella ad hoc. Gli esercizi di meditazione ti aiutano a mettere la pratica nel posto giusto, al centro del tuo interesse.